Ciao carissimi, vi faccio vedere i nuovi prodotti backstage di Dior metto il color purple che sarebbe più che altro un fucsia di Armani Vib perché magari nello scorso video non l'avete messo bene e siccome non ho nessun rossetto faccio che farvelo vedere bene curiose di sapere come sono i prodotti backstage di Dior ottimi io li ho presi pensando ma sicuramente avranno abbassato un po' la qualità dato il prezzo perché eh, cioè, Dior 49 euro scontato al 20% da Sephora eh, 8 3 6 8 colori più la base cioè veramente è un regalo Pre hanno un po' risparmiato sulla confezione meno male perché tanto è, è un'ottima confezione più essenziale io ho preso eh, il cool eh, neutral perché eh, questa palette per occhi c'è in due versioni, una che va su tutta la gradazione dei marroncini e ci sono due colori bellissimi sul eh, oro eh, oro un po' aranciato, molto bello per le brune. Questa invece è veramente fantastica e sono tutti rose e violetti e eh, a me parevano marroni, a vederli così sembrerebbero marroni, adesso facciamo lo swatch ma sono tutti eh, sul violetto Allora, eh, c'è un primer, un highlighter silver un ombre sculpting powder, ma è sempre un ombretto, un rosa scuro. Poi c'è uno shimmer pink, uno shimmer lilac, un shimmer purple. E poi ci sono tre matte, praticamente sono eh, eh, due eh, molto, molto, eh, molto luminosi shimmer. Gli altri due un po' meno shimmer e tre completamente matte. Dietro c'è eh, appunto il, tutti i colori che abbiamo. E questo è il primer e il matte, appunto, è eh, Pink Malva e plum. Move e Plum, poi eh, la Palette che è sarebbero praticamente quattro illuminanti eh, eh, Sì, eh, sono tutti shimmer però eh, questo e questo eh, lo chiamano blush e uno chiarissimo bianco perlato white strobe strobe gold e blush pink e blush bronze ma sono tutti strobe e questa palette è splendida anche questa eh, meno di 40 euro scontata ovviamente e io ci tengo a farvi il video perché ho paura che finiranno molto presto perlomeno scontati perché poi comunque sul sito di Dior si trovano non dico proprio credo ne abbiano fatte parecchie perché andranno a ruba a ruba anche perché la qualità è altissima. Calcolate che un ombretto di Dior, sempre della nuova collezione Backstage, e io ho voluto prenderla perché sapete che a me piacciono i colori, chi vede i miei video ormai vi conosce. Questo è un violetto. Vi faccio lo swatch. E solo un ombretto costa... 30, 33 euro però sono praticamente di una sfumabilità più unica che rara non cadono assolutamente è molto glitterato, micro glitterato e eh, ve lo faccio vedere anche sull'occhio vediamo se riesco e appunto vi dicevo che pensavo, ma forse saranno, avranno altri ingredienti. No, gli stessi ingredienti di questo ombretto li ritroviamo nelle palette, Quindi è proprio di alta, alta qualità. Eh, vi dico che eh, solamente Urban Decay ha quasi tutti gli ingredienti di Dior che vende... Più o meno a eh, 20 euro 10 euro in meno però ovviamente eh, non so se ha questi colori ecco questo sarebbe una specie di glicine viola ok proviamo a fare lo swatch di, eh, di queste due palette poi ho anche voluto provare ehm, questo un, ho voluto prendere un prodotto così per vedere la qualità, di Carl Lagerfeld, che è in vendita da Douglas. Allora, questo è un eyeliner dorato e c'è solo dorato e nero. E le, am le americane, ovviamente, hanno già fatto un sacco di video, ma questo qua. No, non l'hanno fatto, probabilmente gli è stato regalato, vedete che è molto bello, eh? molto bello, vediamo di qua, non mi piace tanto il pennellino perché è troppo troppo sottile, ecco bisogna solo girarlo, un prezzo abbastanza modico, non scontato perché Douglas si sa non sconta molto, gonfia i prezzi ma alla fine li paghi anche di più di quello che costano, quasi. Ecco. In realtà io l'ho preso per questo e, e speravo in un in un pennello tipo questi qua di Dior. Questo è sempre della collezione Backstage ed è color Rusty, Matte Rusty. waterproof, questi qua sarà che con gli ombretti si possono fare gli eyeliner però sono magnifici ma proprio scrivono una bellezza e durano tantissimo ma la cosa che mi piace è che sono facilissimi da applicare colorazione proprio ottima eh, si asciugano in un attimo non sbavano niente Adesso ve li faccio vedere un po' così, eh, poi magari ci trucchiamo insieme. E questo invece è un blu, è un blu che diventa così, guardate. Eh. Ora vi faccio vedere, sembra blu scuro, appena messo, poi fate così e diventa così. E, e anche questo è il colore che si userà questo inverno. Eh. Mettiamolo di qua l'ho già messo stamattina per quello, vedete che ancora c'è e sera ecco qua eh. bello scusate faccio proprio un po' così tanto per farvi vedere i colori ok, passiamo agli swatch e poi eh, dunque ha ah, anche il um, l'eyeliner ma non è un eyeliner è proprio un piccolo tamponcino per le sopracciglia anche questo fantastico in tre colorazioni c'è cioè roba da prendere tutti e tre, solo che costa un poco troppo, 29 euro 26 euro e non ce n'è tantissimo dentro, però io l'ho preso proprio perché alla fine magari mi rimane proprio questo pennello e che comunque lo posso usare per uh, con le polveri e anche per questo costano perché alla fine rimane praticamente il pennellino e mi piacciono da matti sempre di Dior in tre colorazioni molto belle poi c'è questo qui che è il Lip Maximizer Plump e questo bisogna usare cioè praticamente fa l'effetto della maschera di Yves Saint Laurent per le labbra l'avevo fatto un video nel video precedente, ve l'avevo già fatto vedere e, e promette di rimpolpare le labbra dopo 15 giorni che lo si usa e staremo a vedere comunque agisce come la maschera di Yves Saint Laurent la mattina vi ritrovate le labbra morbide eh, boh, non saprei dirvi proprio plump ehm, boh, io non ho notato un, un rigonfiamento delle labbra, però sicuramente eh, le ammorbidisce eh, toglie anche le pellicine pazzesco ok, allora, poi vi faccio vedere ancora la matita che mi è piaciuta tantissimo di eh, Chanel l'ultimo colore che ha tirato fuori 687 se non ricordo male no, 867 anche questo è un un nero verde blu una cosa un po' particolare devo dire, veramente ma quello che mi piace di queste matite di Chanel che sono proprio le uniche che ce le mettete non si tolgono da dentro la rima dell'occhio non danno fastidio assolutamente e sono le migliori secondo me le migliori matite col per occhi sono quelle di chanel non cioè io ne ho, ne ho provate di diversi marchi eh, ma come quelle di come queste di chanel non ce n'è non ce n'è ok facciamo prima lo swatch di questo che sono gli illuminanti ma sono una cosa veramente ma veramente bella poi quest'anno si usa tantissimo il look ehm, luminoso glow sugli occhi sul viso e la cosa bella è che soprattutto per le over eh, il fatto di illuminarsi eh, eh, va da sé che toglie anche un po di eh, segni del tempo ecco comunque facciamo lo swatch se riesco con queste luci a farvi vedere vediamo, questo è il bianco dov'è? ecco, vedete, bianco lo mettiamo anche sul viso perché come sapete secondo me è sempre sul viso che bisogna vedere i prodotti se funzionano perché a volte sulle mani si vedono, ma poi sul, sul viso cambia bisogna sempre tamponare e applicare e poi sfumare ok? ricordatevelo questo è il bianco, proviamo il dorato tamponiamo e lo mettiamo ma sì, si vede già è eh. tamponiamo mettiamo qua comunque un illuminante ovviamente non si deve vedere il colore giallo no ve lo faccio vedere sulla mano vediamo un po' dove lo faccio facciamolo qua vedete sono davvero ma io sono sbalordita perché veramente una qualità così cioè, non l'ho mai vista mai vista e i blush. Allora proviamo il blush rosa. Ecco, il blush come vedete non è proprio un rosa evidente, è appunto molto luminoso. Vediamolo sul braccio. Eh, si vedono solo le micro perline ma cioè, si vede solo luminoso non si vede il rosa perché è veramente un rosa molto pallido però sulla guancia si vede poco ma si vede perché è molto cioè lo chiamano blush ma in realtà è, è un illuminante rosa eh? lo si può usare anche sugli occhi anzi sugli occhi è ancora meglio perché proviamolo sugli occhi vi faccio vedere ok, così vi faccio vedere bene ecco, vedete? e proviamo anche il bronzer, questo qui più scuro che è quello per cui ho preso questa palette perché è veramente un colore unico, unico non ce n'è, non ce n'è di bronzer così luminosi, no shimmer di questo colore non ce n'è. Ok, lo mettiamo proprio come facessimo il contouring, quindi lo picchiettiamo qua e poi vedete come si vede? si sì, Questo si vede, è bello scuro e poi lo trasciniamo. Facciamo così e poi lo trasciniamo. Ricordatevelo: prima si picchietta e poi si trascina. Vediamo se riesco a farvi anche di questo eh, lo swatch. Ecco, si vede: un po' viene un poco aranciato, marroncino molto chiaro. Okay, passiamo agli ombretti. Come vi dicevo, questo è un primer, si è sporcato, è un primer e quindi è trasparente. trasparente. Lo mettiamo qua così ecco, ve lo faccio vedere: colore giallognolo trasparente però non si vede. Si, può, si possono utilizzare anche le dita quindi rosa eh, adesso però mi devo pulire le mani se no non riesco a farvi lo swatch ok rosa rosa molto chiaro vedete cioè, mai visto un rosa così pigmentato eh? così chiari e neppure ne polverosi quello proprio, cioè veramente sono basita, io non avessi già parecchi trucchi avrei preso tutta la collezione, ve lo dico perché la palette dei rossetti è magnifica, eh, la palette, ah, ce n'è un'altra come questa degli illuminanti per i conturi, ottima, cioè per la qualità del, del prodotto, e, eh, e poi ci sono quelle per le sopracciglia, che ve lo dico fa, eh, ma quella prima o poi un po' più avanti ma me la prendo perché la qualità è veramente straordinaria straordinaria questo è il rosa più scuro ho fatto questi due eh? rosa chiaro e rosa scuro ora ah, vi faccio vedere anche sull'occhio vedete come si vede subito e ora proviamo questa fila qua 1 2 e 3 questo è eh, luminoso e si chiama strobing no, highlighter silver ed è praticamente non è proprio eh, non è proprio argento e mm, non so come sul dito sembra argento, qua sembra beige e una via di mezzo. Ecco. E questo è per i punti luce, no? Per metterlo appunto nell'angolo. Così, poi questo sotto ed è un Avana, Avana, Avana. Anche questo molto luminoso. Vediamo sulla mano. Dov'è? Qua. Eccolo. Purtroppo le luci sfalsano un poco il colore. Vediamo se riesco a farvelo vedere di qua. Devo dire che veramente se avessi visto prima questa palette non avrei preso quell'ombretto perché... Questo qua, questo color vana è molto simile, anche se non è proprio un violettino, un glicine come quello. Ok, dove lo mettiamo? Sono piena di colore. Ecco, vedete, comunque si vede no che è luminoso. Adesso questo non è proprio neanche il pennello adatto. Ok, adesso passiamo a questo che è Malva. questo va bene nella piega perché è un color matte ma anche su tutta la palpebra eh? per dire in genere i colori matte li mettiamo nella riga ed è questo colore qua vedete poi andiamo in questa fila qua 1, 2 e 3 questo è un po' più scuro io quando l'ho preso ho detto no, ma sono tutti marroni, avevano, avevano detto che erano bordeaux, vedete un poco più scuro, sempre la stessa tonalità, un po' più scuro, poi sempre più scura, e ancora più scura. E non sono ma proprio questo è il bello, il fatto... Che il bordeaux di per sé, proprio il bordeaux tipo questo colore qua, sull'occhio, dipende dalle luci ma diventa un po' stanca. Invece questo bordeaux così, con questa punta di marrone, lo rende veramente molto bello, molto molto molto bello sfumabilissimi non cadono non c'è bisogno di, di battere il pennello come fanno certi che quando ogni volta non ce n'è bisogno non ce n'è bisogno lo puoi fare giusto proprio cioè se sei già truccata per non, ma non ce n'è bisogno non ce n'è bisogno perché sono sfumabilissimi e, e però non In, sono in polvere, ma, okay, ma non cadono, non cadono, questo è quello più scuro, possiamo mettere questo un po' più chiaro, tanto per farvi vedere, guardate come si sovrappongono tranquillamente e si sfumano altrettanto tranquillamente. Ok, vi ho fatto vedere un po' così... Eh, che rossetto si può mettere io in genere prediligo un rossetto un po' più scuro infatti hanno fatto appunto la palette che va benissimo con i colori che hanno fatto eh, in questa palette degli occhi e del viso diciamo che un color malva questo di Gucci mi pare Ardent è una lucida labbra, però perché il fucsia non so perché lo chiami Purple eh, Armani, questo per me è fucsia. Comunque, un viola scuro può andar bene. Questo è quello di Yves Saint Laurent. Anche Yves Saint Laurent ha tirato fuori due colori magnifici. Praticamente sono i colori che ha nella palette Dior. Adesso tutti i marchi escono fuori con lo stesso colore, quasi. In tutte, in tutte le... Mh, in tutte le texture possibili, luminoso, vinilico, matte ecco un po' più scuro, secondo me abbraccia meglio questo tipo di, di, di colore occhi ok, io eh, spero di avervi fatto vedere <coughs> tutto bene perché quando si fanno... Eh, avete ragione, bisognerebbe fare un prodotto per volta ma siccome io non ho tutto questo tempo e comunque penso che io quello che vorrei vedere io è proprio questo cioè un po' di prodotti tutti insieme eh, dei bei prodotti purtroppo su Youtube ci sono solo i soliti Wai con Kiko eh, i soliti marchi così e eh, boh, eh, nessuno compra prodotti di marca e va bene, ci sono io, mi raccomando, eh, ricordatevi il mio video, se non volete iscrivervi, ricordatevelo però, perché sennò poi mi perdete e non mi trovate più, perché beccarmi con il titolo è molto difficile. Ciao carissimi, al prossimo video, mi raccomando, fatemi sapere tutto nei commenti. Ciao!